un diario di trading per registrare la tua operatività il tema di oggi è questo è un tema non molto trattato nei video di altri colleghi ma io ho sempre cercato di porre l'attenzione massima non solo sul setup sulle tecniche le strategie quindi la parte diciamo più operativa ma sapete che le altre due diciamo importantissime fondamentali caratteristiche di un buon trader sono un buon mindset o comunque un approccio al mercato a livello mentale e comportamentale di un certo tipo e tracciare lasciare traccia di quello che si fa tante volte mi viene chiesto Qual è il miglior libro di trading che potrei leggere, mi indichi quale, eh, quali libri posso leggere eh, per eh, migliorare le mie capacità, eccetera, una delle mie risposte classiche è il diario di trading, se tu lo scrivi, lo fai, è il miglior libro di trading che tu puoi avere nella tua, eh, nella tua esperienza. E quindi, essendo come dire, la tua esperienza, quello che tu vai a fare, puoi trovare veramente delle situazioni positive o negative che appunto o vanno migliorate, perché magari sono delle cose che vanno tolte addirittura, oppure anche esperienze positive che magari mh, a cui non hai mai dato il giusto peso e che riesci a invece poi migliorare e eh, addirittura anche fare tue. No? Bene, allora oggi si parla di diario di trading, io eh, vi tiro fuori il nostro diario di trading, il mio diario di trading, quello che condivido con gli utenti del Platinum, quindi gli utenti iscritti a uh, sia Scuola Platinum che Mentorship Platinum, che trovano, vi faccio vedere, perché magari non l'ho neanche mai fatto vedere, trovate il file di quello che io vi sto uh, raccontando proprio qui, uh, nell'area nell riservata del Mentorship Platinum, dove ci sono svariate... Eh, no, ci sono svariate vedete situazioni, cose che eh, no, ancora altre che possono essere scaricate e eh, utilizzate. Nella parte degli strumenti del Platinum Trading ci sono alcune, eh, alcune voci. Eccola qua: Trading Diary è quella che io utilizzo ed è quella che io vado ovviamente oggi a un pochino a farvi vedere a spiegarvi eh, non tanto perché eh, voglio che vi iscriviate al platino e vi, vi, vi scarichiate il diario di trading ma per darvi un input per dirvi va fatto il diario di trading va fatto va costruito e vi faccio vedere un po come l'abbiamo fatto noi questo diario è stato fatto da Antonio Izzi che conoscete Antonio il mio collega ormai storico di Airforex eh, Aveva fatto questo, eh, questo, questo diario con il Size Calculator e, insomma, è, è sicuramente fatto molto bene. Quest'anno ho eh, iniziato subito con tre operazioni sul Forex, quindi vi faccio anche vedere, che ho condiviso ovviamente con eh, gli utenti iscritti al Platinum, e così vi condivido anche un po' questa cosa. Cioè, Voglio farvi vedere le eh, caratteristiche, che cosa andiamo a segnarci, ok? Allora andiamo a prendere intanto qui la, uh, la cosa, lo vedete? Sì, faccio così che forse lo vedete meglio. Eccolo qua, allora mh, la cosa che ovviamente va fatta, ovviamente vanno, vanno inseriti dei setting in base per esempio non so, al conto che in quel momento si ha, eh, io vado a inserire il numero massimo di operazioni, massimo rischio eccetera eccetera poi c'è un riepilogo dell'anno e bla bla bla, allora c'è mese dopo mese, qua sotto come vedete eh, noi abbiamo deciso di mettere mese dopo mese in realtà si può fare anche un file unico, ognuno poi vede l'importante è tracciare dove vado a inserire la data, il mercato di riferimento, il setup il rischio preso sia in percentuale che in euro poi anche qui su certe cose si può anche, non per forza, no? Eh, non è che dovete fare lo, stessa, lo stesso file. Ripeto, nel platino vediamo diamo questo, ma c'è anche il gestionale, per esempio, che è un po' più, eh, è meno dettagliato, per esempio. Eh, vado a inserire, molto importante questa voce, il costo dello spread. Questo costo dello spread perché io che faccio mh, Forex, eh, il Forex eh, dipende dal broker, però mediamente ha il, uh, il denaro lettera quindi il, la differenza tra il prezzo d'acquisto e prezzo di vendita è la commissione che doveva pagare dipende poi dal broker ci sono broker che vi danno degli spread uh, diciamo più bassi ancora e vi fanno pagare una commissione diciamo che spesso insomma più o meno uh, i broker più seri sono tutti più o meno lì come costo sia che tu vada a prendere lo spread e la commissione sia che tu vada a prendere solo lo spread cioè più o meno poi alla fine è quello poi dipende anche dalle size che si utilizzano, da alcune cose però insomma più o meno è quello lì comunque al di là di questo vado a inserire il costo che io ho di spread no? che poi mi va qua sotto questo è importante perché il costo commissionale in questo caso lo spread perché poi commissioni non ne ho eh, Va può andare a influenzare in modo anche molto pesante la performance di fine anno o comunque il, eh, la plusvalenza il ricavo possibile di fine anno cioè un ricavo potrebbe anche diventare una perdita voglio dire se i costi sono molto alti quindi stare molto attenti e quindi dettagliare i costi che si hanno poi c'è ha entry level eh, max invest level, target level cioè eh, l'entrata e eh, dove al massimo io andrò a eh, chiudere l'operazione in perdita, quindi quello che io chiamo il paracadute, il punto di massimo investimento, no? eccolo qua, 1,37,20, bla bla bla. Eh, sì, perché qui ho fatto tre operazioni, dollaro canadese, dollaro, yen e sterlina dollaro. Poi, molti, e queste sono ovviamente quelle che si vanno a inserire eh, quando tu stai facendo l'operazione, ce cioè l'hai fatta e sei dentro al mercato. Poi a fine, fine dell'operazione dell si va a mettere la data di... Exit, eh, sicuramente il livello di exit, il profit loss dell'operazione in euro, ovviamente, e eh, gli interessi overnight. Altra cosa molto importante, perché gli interessi overnight possono essere nel forex positivi o negativi. In questo momento, vedete, io ho pagato 8,81 euro in questo eh, inizio di anno eh, di eh, costi overnight, 8,81 però potevano essere anche positivi ci sono stati anni per esempio che io personalmente ho avuto non dei costi alla fine di tutto ma alla fine era un positivo perché perché il forex sappiamo che non ha solo il, la commissione diciamo de, de, del prestito eh, del broker ma ha anche la differenza mh, dei tassi una differenziale tassi quindi può succedere che eh, in alcuni momenti ancora oggi no? in alcune su alcuni mercati, su alcuni cambi, ci sono dei, mh, dei tassi positivi e quindi eh, se si fa un'operazione col tasso positivo si andrà a mettere, per esempio, no, potrebbe essere più 1,23 più 6,48 più 1, 10 o più 1,23 meno 6,48 più 1, 10. Quindi questo va assolutamente a. anche questo a influenzare che cosa? Sempre il fattore commissionario, cioè i costi che ci sono nel fare l'operazione. Poi vabbè, si va ovviamente, lui calcola tutto e anche la durata dei giorni. Questo perché a livello statistico mi piace sapere eh, mediamente quanto mi dura un'operazione eh, dopo un tot di operazioni, no? Eh, e poi vedete che una cosa importante che vi suggerisco, noi mettiamo, e vi suggerisco di fare, poi qua c'è anche un sacco di roba in più, ma non serve, eh, non dimenticarti di annotarti tutto ciò che fai durante la gestione del trade. Io quest'anno mi sono proprio in... in come dire, mh, mi sono impuntato sul fatto che eh, voglio scrivere sempre, anche quando l'operazione è la operazione diciamo, perfetta, cioè che la apri e va anche addirittura a colpire il tuo target senza nessuna difficoltà quindi potresti non scrivere niente qualcosina voglio scriverci, anche questo cioè operazione molto eh, veloce molto, eh, molto semplice che non ha avuto nessuna difficoltà nell'essere eh, Andare a target perché perché tutte queste cose che io poi vedo, chiusura leggermente prima del target, visto la grande vola, bla bla, chiusura per un momento, ho detto forte, atteso il mattino, visto il venerdì. No, nel momento in cui poi vado a. voglio rimanere. Ho anche sbagliato qui. Nel momento in cui io vado a, poi ehm, alla fine dell'anno, anche dopo sei mesi, insomma, cioè dopo un po' di tempo che ci sono, un po' di operazione, vado a rivedere perché è importante poi rivedere quello che si fa. E quel il libro che vi dicevo prima. Voglio anche capire cosa ho detto, cosa ho visto perché poi in quel momento dopo sei mesi, un anno che vedo un'operazione la vedi anche con più freddezza e voglio poi rivedere invece cosa avevo scritto, che cosa in quel momento mi aveva fatto chiudere per esempio per poi vedere invece com'era, eh, perché poi se vado a rivedere vado anche a rivedere l'operazione in sé e quindi vado a capire un po' cosa è successo è importantissima una cosa che vi suggerisco di fare, la potete fare solo quando avete un diario di trading dove inserite esattamente l'operazione, tutto e in più anche questi commenti è ovvio che tutto, perché anche i costi perché è importante, quando io poi vado, non so, a ripiro di fine anno me lo dice, no? Mi dice costo spread 3,56, interessi overnight me lo noto è ovvio che adesso sono tre operazioni e c'è da fare un anno quindi ce n'è ancora tantissimo da fare, ma questo sarà importante perché poi va a fare una media, ti crea quanto hai speso, ti crea quanto, eh, o anche quanto potresti avere. Io potrei, nel 2019, io ho chiuso l'anno con gli interessi overnight tipo a più 50, più 60 euro, cioè gli interessi overnight erano stati positivi tra positivo e negativo a fine anno, non è detto che siano negativi, quindi questo poi vanno a decurtare un po' il costo dello spread, per esempio e via dicendo. Quindi è molto importante andare a farsi questo tipo di, um, di lettura, eh, che alla fine è una lettura, dove potete inserire veramente un sacco di dati, poi adesso no, eh, non voglio per forza... Eh, però era per darvi questo input. Sapete appunto che nel Platino, nella serata c'è questo file, di che si può scaricare e lo potete fare vostro, ma comunque anche solamente per darvi l'input. Fate questo, quindi oggi la pillola non è una pillola... Eh, di stampo eh, diciamo tecnico ma di stampo amministrativo vi faccio un esempio su dollaro yen eh, sono uscito per una questione amministrativa per gli obiettivi forse ci cioè, avevo fatto anche un webinar su questo anzi sono sicuro forse c'è anche qui sul canale re relativo all'amministrazione eh, quindi il fatto che guardate in linea con obiettivo settimanale c'è scritto qui quindi io ho chiuso per un target, non target grafico, ma per un target di obiettivo della mia azienda di trading, quindi amministrativo. Se avete chiaramente, eh, in maniera molto eh, visuale, no? quindi visualizzate chiaramente quello che state facendo, riuscite anche a essere più eh, come dire, consapevoli di quello che sta facendo, quindi capire esattamente dove siete, cosa state facendo e magari anche migliorare l'operatività, fare non fare, essere... Eh, mantenere diciamo un certo focus e quindi una certa qualità operativa questo oggi appunto volevo parlarvi di questo io eh, penso di avervi detto tutto quindi se comunque avete qualche domanda o qualche idea anche per nuovi video vi ricordo sempre di scrivere i commenti qui sotto a questo video perché io li tengo in considerazione me li scrivo sempre poi magari faccio dei video proprio per rispondere a alcune idee che voi avete alcuni commenti alcune domande che avete eh, per il resto non mi resta nient'altro che mh, augurarvi un buon trading simple prima però di lasciarvi vi chiedo di lasciare un mi piace su questo video e di iscrivervi a questo canale se non vi siete iscritti e adesso vi posso salutare quindi un saluto alla prossima Ciao!